Benvenuti in Logistics Analytics Italia, nel video di oggi ci occuperemo dell'ortocentro che è uno dei punti notevoli del triangolo. Abbiamo fatto una serie di video su questi punti, ad esempio sul circocentro e sul baricentro, poi lo faremo sulla retta di Olero che è la retta su cui praticamente cadono tutti questi punti. Se vi interessano questi argomenti potete andare all'interno dell'home page del canale cliccando il nome del, del canale sotto questo video Logistics Analytics e poi scegliendo la playlist di GeoGebra facciamo adesso l'ortocentro quest'oggi utilizzeremo la barra di inserimento la barra di comando per vedere come si possono creare in GeoGebra degli oggetti scrivendo all'interno della barra per visualizzarla più correttamente in questo video andiamo nel menu visualizza facciamo layout e la facciamo vedere in alto nello schermo cliccando questo testo qua ecco che l'abbiamo spostata qui in alto come sempre inseriamo la griglia per vincolare i punti facciamo vincola la griglia togliamo il pannello algebra per avere un pochino più spazio come si crea un triangolo semplicemente in geogebra le lettere maiuscole indicano i punti le lettere minuscole indicano i segmenti e le rette facciamo a maiuscolo uguale gli diamo il riferimento all'interno degli assi cartesiani ad esempio x2 posizione y2, quindi 2,2, vedete che facendo invio viene il punto A qui dentro, poi facciamo eh, immediatamente facciamo il punto B, ma mh, vediamolo forse, ecco il pannellino oggi ci serve per capire che punti abbiamo fatto, poi facciamo il secondo punto del, del triangolo, B maiuscolo uguale, aperta parentesi, gli diamo, ad esempio y 8 x 8 chiedo scusa virgola y possiamo dire 7 invio chiedo scusa ho sbagliato cancelliamo perché mi è venuta la b maiuscola è eh. b, b, b, eh, b maiuscola uguale facciamo x 8 virgola y ad esempio facciamo sempre due, ecco qua, questo è il punto B, perfetto facciamo adesso il punto C, sempre maiuscolo, quindi stare attenti con il maiuscolo Uguali facciamo al punto X, ad esempio 7 e diamogli una Y, per esempio 6 abbiamo creato i tre punti A, B e C vediamo l'etichetta del punto A, che non capiamo come mai il tasto destro non ce la fa vedere mostra etichetta, era stato deselezionato da Giogevà per creare un triangolo dalla barra di inserimento è sufficiente utilizzare il comando poligono perché il triangolo è un poligono. Vedete che viene fuori il pannello che aiuta, il pannello di, aiuta, e di aiuto, e all'interno di questo pannello noi possiamo selezionare il secondo tipo di dicitura. Facciamo invio e facciamo il poligono che passa per A due punti. Andiamo a destra A B eh, maiuscolo, andiamo a destra C maiuscolo. Facciamo invio ed ecco che dal dal comando, praticamente dalla barra di inserimento, abbiamo costruito un triangolo. Ricordiamo che i vertici sono in lettere maiuscole mentre i segmenti e le rette sono in lettere minuscole. Come vedete ha automaticamente costruito i segmenti ABC minuscolo del triangolo. Che cos'è l'ortocentro? L'ortocentro deriva dall'incontro delle altezze del triangolo. Le altezze del triangolo sono le perpendicolari ad un lato che passano per il vertice opposto quindi nella barra di inserimento è su sufficiente dare il comando perpendicolare e poi scegliere l'aiuto per esempio punto virgola retta allora la perpendicolare al punto A maiuscolo che passa per la retta A minuscolo ed ecco che viene fatta l'altezza automaticamente del, del triangolo facciamo la stessa cosa perpendicolare e scegliamo sempre Punto segmento per esempio del vertice B, facciamo invio e facciamo il, la perpendicolare a B maiuscolo rispetto al segmento B minuscolo ed ecco che viene già l'incontro di queste due perpendicolari di queste due altezze sarebbe sufficiente ad individuare l'ortocentro ma noi facciamo anche per esempio per esercitarsi la terza comando perpendicolare scegliamo l'aiuto punto segmento invio di C maiuscolo rispetto al segmento C minuscolo ed ecco che vengono le tre perpendicolari. L'incontro delle perpendicolari costituisce l'ortocentro. Cosa possiamo fare dalla barra di inserimento ad inserire l'ortocentro? A esplicitarlo scriviamo l'etichetta mano ortocentro, questo non è un comando, è semplicemente un'etichetta di testo, eh? uguale, diamo il comando intersezione e vedete che viene per esempio l'aiuto intersezione oggetto virgola oggetto perché è sufficiente indicare due rette solamente per individuare l'ortocentro. Quindi clicchiamo invio e facciamo... L'intersezione di che cosa? Ad esempio della retta, vedete F minuscolo con quella G minuscolo. Quindi scriviamo F minuscolo, andiamo a destra, G minuscolo, andiamo ad invio e vedete che automaticamente ci ha costruito l'ortocentro del triangolo. Quali sono le caratteristiche dell'ortocentro? Abbiamo detto deriva dall'incontro delle altezze. Le altezze sono le perpendicolari al, eh, ad un punto, ad un vertice sul lato. Noi lo possiamo anche... Se noi costruiamo per esempio questo punto, lo esplicitiamo, noi possiamo vedere con un angolo che questo qua, che questo angolo, cliccando questi tre punti, quest'angolo è 90 gradi. Vedete? Quindi l'ortocentro deriva dall'incontro fra le perpendicolari sul lato e il vertice sul lato opposto, vedete l'angolo alfa. Qual è la caratteristica? Come sempre abbiamo visto in altri punti notevoli, per esempio, se il triangolo è acutangolo, l'ortocentro cade all'interno del triangolo, se il triangolo è rettangolo, cade all'incontro dei cateti, quindi sui lati, se il triangolo invece è eh, ottusangolo, vedete in questo punto notevole, l'ortocentro, può essere esterno al triangolo. Vediamo, c'è un'altra caratteristica simpatica che dice che i punti simmetrici dell'ortocentro sulle sue rette sono. All'interno della circonferenza circoscritta, la circonferenza circoscritta del triangolo è quella che ha come centro il circocentro, non costruiamo il circocentro perché già l'abbiamo fatto in un altro video, ma se noi andiamo nella barra di inserimento possiamo semplicemente digitare il comando circonferenza e vedete che ci dà come aiuto punto punto punto, cioè una circonferenza che passa per tre punti, noi sappiamo che la circonferenza circoscritta di un triangolo deve passare per i tre vertici quindi usiamo questo aiuto in invio e come punti mettiamo A maiuscolo destra B maiuscolo destra C maiuscolo ed ecco che viene fuori la circonferenza circoscritta una delle proprietà dell'ortocentro è che i suoi punti simmetrici Cadono sempre, cioè rispetto ai lati, cadono sempre all'interno della circonferenza circoscritta. Facciamo subito una prova. Costruiamo per esempio questo punto qua e poi costruiamo il segmento che va dall'ortocentro al punto che cade nel lato. Facciamo tasto destro e facciamoci vedere, facciamogli vedere quanto è il valore. Vedete che il valore è, un attimo, il valore è 1,41. Facciamo la simmetria di questo segmento all'interno della retta facciamo semplicemente quello che possiamo scegliere per esempio nel pannellino simmetria scegliamo rotazione selezioniamo il segmento e gli diciamo di fare la simmetria rispetto a questo punto di 180 ⁇ ed ecco che vedete che il segmento simmetrico rispetto al lato dell'ortocentro vedete 1,41 1,41 interseca esattamente crea vedete, un punto simmetrico chiamato appunto ortocentro 1 vedete il punto di simmetria centrale che è E1 rispetto all'ortocentro cade perfettamente all'interno del, della circonferenza questa è la caratteristica dell'ortocentro il suo punto simmetrico cade nella circonferenza circoscritta vogliamo rifarlo un'altra volta per un altro punto per essere un pochino più chiari allora scegliamo, creiamo il punto che deriva dall'intersezione tra, tra la retta e il lato punto f poi costruiamo il segmento che va dall'ortocentro al punto f tasto destro gli diciamo ci fai vedere quanto misura per verificare la simmetria valore vedete che il valore viene 2, precisamente e questa etichettina qua poi facciamo una rotazione simmetrica di questo segmento rispetto al punto f Andiamo nel pannellino della simmetria, facciamo rotazione del segmento, questo qua, clic, rispetto al punto questo, F, di 180 gradi. Vedete che il segmento simmetrico, sempre di grandezza e di lunghezza 2, rispetto all'ortocentro, interseca la circonferenza circoscritta al triangolo precisamente in questo punto, tant'è vero che continua GeoGebra a chiamarli tutti ortocentro perché questi sono i punti simmetrici. Cosa significa che i punti simmetrici dell'ortocentro, avendo come simmetria il lato opposto, cadono sempre nella circonferenza circoscritta al triangolo. Abbiamo affrontato quindi l'ortocentro che è l'intersezione delle altezze nel triangolo abbiamo verificato che nei triangoli acutangoli cade all'interno del triangolo, in quello rettangolo cade fra le intersezioni dei cateti, in quello tusangolo cade all'esterno del triangolo, e poi abbiamo verificato che i punti simmetrici dell'ortocentro rispetto ai lati opposti cadono nella circonferenza circoscritta al triangolo, cioè quella circonferenza che ha come centro il circocentro. Grazie a tutti di aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.